Succedendo, vi chiedrete voi. Vi spiego molto facilmente: da oggi in poi ci saranno vlog tutti i giorni. Vi faccio capire: ogni youtuber prende la sua cazzo di videocamera e fa vedere oh quanto è figa la mia vita. Sono figo, vado al sul trampolino mi ci butto. Non siamo tutti così, gli youtuber non sono così. Fa caldo, fa molto caldo ragazzi oggi. Cioè d'ora in poi, fino alla fine dell'estate, sarò sempre con voi, vi farò sempre compagnia, anche se magari qualche giorno non riuscirò a caricare qualche video. Sarò sempre con voi e vi farò vedere la mia vera vita, quello che faccio veramente. <ped grandes> Io mi sono appena svegliato e non faccio mai colazione, però in questo momento ho fame. Allora, voi dovete sapere che a me la Nutella mm, non piace, cioè, il cioè non è che non mi piace, non lo, non lo mangio sempre. Il cioccolato non è che mi faccia impazzire, però a certe volte mi viene voglia, quindi mi lo mangio. Vi ricordate quando tipo nel video dello svapo dicevo che le sigarette facevano schifo così? Lo penso tuttora che facciano schifo le sigarette E poi prendo queste qua che sono alla menta Il per del tabacco mi dà fastidio Cioè mi fa venire la nausea E non voglio che il mio canale si concentri sulle canne Cioè il mio canale non è stato creato per quello È una cosa che faccio normalmente Quindi lo vedrete anche voi durante questi daily vlog Sì, non pensi faccia molto caldo oggi? Ma effettivamente non è tanto caldo È solo un po' afoso secco, asciutto oserei dire quasi clima desertico ho una notizia molto importante da dirvi, a fine mese uscirà un'altra canzone insieme al signor Pocho, abbiamo fatto questo progetto insieme quindi insomma così siamo stati praticamente tutto giugno a lavorare su questo progetto sul nostro EP siamo stati praticamente tutti i giorni in studio di registrazione a registrare e speriamo insomma che possa piacervi anche a voi. Comunque raga, appena diventa estate succede il panico su Instagram. Eh. Oh che sta parlando? farle, la Quella videocamera. Ah! C'è un qualcosa. E che te sta fumando? Ah, eh, non un dolore strano, eh. Questo non smanna. Eh? Questo non smanna. No. ormai ci avete perso la speranza. Eh. Ci avete, pe avete perso Ci avete verso la speranza. Eh. Vai, fai giù Ciao, visco Che cazzo si fa questo video? Sto Sarai facendo prende. i daily vlog La <ride> prossima La prossima volta, La prossima volta. La prossima volta. <ride> La soluzione proposta dal, dal ragazzo è sostanzialmente quello di inserire. Noi stavamo lì sotto. No. ora descrivi Nemi quello è Nemi quello è Nemi sì, sì, sì. mettiti la là, mettiti la sì, sì. mettiti lì vai ora descrivi Nemi allora questo è Nemi è un paesino ma dillo? stanno guardando male dillo un ma li... paese di che? vedi è deserto non c'è sta nessuno Stai <coughs> registrando? Sì mm. ho fatto ho messo tutti i lomi ho messo tutte le femmine un secchio <ride> Guarda che ho parlato eh Ma che premio Oddio, no aspetta Riccati devo fare una po- Invece sto con video bello coglione Che cazzo detto? Coglione Che cazzo detto? Guarda. aspetti Klein. ti copri? ora è Klein, guarda ti copri? ora è Klein. ok ma ti copri? no la... vieni amore ti vi faccio vedere un posto vieni. Mm. No. guarda che ti sto portando lì infatti poi mm. ci sono fragole ovunque pure gli appese E questa amore mm. che cos'è questa? Nemi. È nemi. No, questa, questa è nemi. Questo è il lago di Nemi. Quale? Questo. Mm. Che è quel coso là? Scherzo. Ma cazzo hai fatto? Sono un cazzo di ninja. Attivo Addio, che sarei Lo, sarei lo sapevo, lo sapevo, <ride> perché, perché non mi sento sicuro che sto scusando. Sì, la gente la strusciata. Ho fatto così sperando che ancora una mano bastasse Quanta cosa è appena successo? So, ecco. <ride> no, vabbè, beh, cioè dillo che.. Dillo che. Ok. Roma Roma <ride> <ride> pure questa è una super hit Pure questa è una super hit Ma tu stai giocando Vai Nico facci la perforla <ride> Riga basta con la trap Controllata la discadenza Magno tutto io, non ho capito sorella, non ho capito Eh ma controllo non tua dato tutte le scaranze Nico oh, Il Ma pulisci, ma pulisci proprio Amico mo pulisci cazzo Hai eh, ripreso? Hai distrutto già sì. <ride> <Non avevo detto ride> cazzo? Ho, ho ucciso preso. un cactus eh, Brr, Bevo solo acqua fish mm -hmm. Sto bevendo l'acqua fish <ride> Bevo solo l'acqua fish Brr.